sta per iniziare la trasmissione sta per iniziare la trasmissione è iniziata sei dal vivo allora cari amiche ed amici qui ancora una volta dal vivo il vostro Gian vi ricordo che se mi volete aiutare commentate questo video e eh, condividetelo poi se per un po di tempo non potrò fare dei video mi raccomando guardatevi i miei vecchi video ne ho fatti più di 900, commentateli e condivideteli per farmi sapere cosa ne pensate. Allora, eh, passiamo subito al dunque dopo questa presentazione, poi eh, mi raccomando, buone feste di Natale se non riuscirò a fare il video prima di Natale. E mangiate tutti un, un buon panettone e iscrivetevi al canale e azionate la campanella per avere le news. Allora, allora, passiamo al tema del giorno, che non so quanto tempo ho per fare il video. E, ultimamente ho visto dei video sulla massoneria. Cercate le mie, mie foto, che ho un account di Instagram, Santenchan. Comunque metterò dei link dopo, eh, quando finirò questo video, le anteprime nei riquadri, che staranno negli angoli e poi anche fra i video consigliati che saranno delle tematiche pertinenti all'argomento la chiave e il chango ciao come stai amico mi sembra che in una delle ultime live mi hai salutato ma io non sapevo come trasmettere eh, dal browser del cellulare perché non sto usando l'applicazione bene sto bene anch'io allora, adesso ho rimpicciolito la pagina del browser nel cellulare e in pratica io non, non uso l'applicazione di YouTube, ma eh, trasmetto il live direttamente da Google Chrome. Allora, adesso ho rimpicciolito la pagina, posso leggere la chat mentre parlo. Allora, se ti piace questo video, commentalo. Eh, dicevo, metterò poi dei video suggeriti pertinenti all'argomento ma passiamo al dunque per non perderci in ciance eh, ultimamente ho visto molti video sulla massoneria e quindi vi invito a guardare il mio profilo di instagram che lì anche discuto di, di quello che guardo ma soprattutto ricevo migliaia di like al giorno a volte quindi se voi utilizzate eh, nei vostri eh, post di Instagram l'hashtag sant'enchan riceverete anche voi migliaia di like grazie la chiave il ciango mi piace la tua live il mio amico grazie grazie di seguirmi sono contento e, e vi dicevo tutti i miei video sono caricati in cc common creative attribution riutilizzo consentito se voi volete nel vostro canale di youtube riutilizzare i miei video potete farlo brani di essi o per intero basta che citiate le fonti il nome del canale con il link e il titolo del video con il link o il titolo, i titoli dei video con i loro link ma passiamo all'argomento ultimamente avevo fatto un video quasi un anno fa nel 2017 a luglio 2017 sulle scie chimiche e lo hanno visto abbastanza persone 600 persone e so che molti di quelli che mi seguono sono eh, sagaci sostenitori c'è sempre dei cavi che mi danno fastidio: sagaci sostenitori di queste teorie ma io ogni tanto voglio fare il bastione contrario e quindi eh, si è tanto parlato delle scie chimiche ma io non credo che esistano prima di tutto perché dovrebbero caricare degli enormi contenitori nelle ali degli aerei eh, perché queste sostanze chimiche andrebbero sparate a freddo se passassero attraverso la turbina del motore eh, quelli sono gli strali di condensazione che si vedono e poi un'altra cosa che i vaccini costano molto e innanzitutto sarebbe inefficiente irrorare eh, dagli aerei i vaccini per vaccinare la popolazione mondiale secondo che sarebbe una buona idea ma a parte essere inefficiente e inefficace tutti coloro che producono vaccini invertono miliardi di euro perché ne vogliono guadagnare di più quindi non credo che ci siano persone disposte a vaccinare gratuitamente la popolazione mondiale altrimenti sarebbe un'idea geniale e poi c'è chi invece dice che si roga mianto c'è chi dice che si irrogano pesticidi c'è chi dice che si irrogano tante cose ma eh, veramente servirebbero miliardi di voli annui per ottenere qualche risultato tanto in direzione del bene come in direzione del male io non so come si possano divulgare certe scriteriate idee e la gente ci crede innanzitutto perché eh, tecnicamente è impossibile e poi perché se si trattassero di medicinali e di vaccini eh, e di quant'altro sono intenzionate le casse farmaceutiche anche gli stati a venderli o a finanziarli con le tasse e poi perché l'irrogazione di tali vaccini sarebbe pressoché di tali farmaci pressoché inefficiente e inefficace solo con un nebulizzatore appoggiato sulla faccia puoi ottenere dei risultati o prendendo delle gocce o con un'iniezione ma poi perché anche in direzione del male non c'è bisogno di irrogare sostanze chimiche con le scie chimiche degli aerei supposte scie chimiche che sono invece Stele di condensazione tracce di condensazione dei motori quando già gli stabilimenti petrolchimici inquinano. Basti vedere l'esempio di Genova, la malversazione di petrolio che c'è stato, che si è inquinato tutto. Basta vedere gli, le discariche abusive di spazzatura nel sud d'Italia: altro che scie chimiche, tutta la spazzatura che si brucia, eh, tutte le scie chimiche che lascia. Quelle sono le vere scie chimiche poi io avevo fatto nel passato andatelo a guardare un video che ho fatto col mio vecchio tablet sul quale adesso appoggio il cellulare che aveva ancora un'autonomia di batteria decente perché è un tablet del 2013 ma me già me l'hanno venduto che era una sola dopo otto mesi non funzionava più e avevo fatto un video ironico sulla terra piatta che veramente è piatto chi ci crede di cervello però molti miei amici di youtube mi hanno criticato dicendo tu non sei non sei open mind quindi il video sui vaccini ha fatto più di mille audience se non mi sbaglio il video sulla terra piatta ne ha fatti 600 e io ho detto a parte che forse viviamo in una società piatta con uno stato che sempre più appiattito istituzioni piatte una scuola piatta che non insegna e un'educazione piatta una sanità piatta un, un, un mondo che è sempre più piatto omogenizzato omogeneo omologato per quello che poi la gente c'è la testa piatta e crede nella terra piatta ma avevo detto no la terra eh, non è eh, piatta eh, eh, e non è neanche eh, ovale la terra può essere cubica la terra può essere eh, a forma di, eh, sì, di, di, di uovo che poi in effetti la terra non è esattamente una sfera perfetta questo è vero ma è un po allungata ai poli per effetto gravitatorio e poi naturalmente eh, se vogliamo fare un profilo esatto della terra è un c'è una sfera irregolare perché i continenti stanno sopra il livello del mare per lo meno per il momento che il cambio climatico non, non sommerge i continenti e, eh, e quindi noi vedremo una sfera perfetta con delle eh, delle sporgenze le sporgenze sono i continenti quindi a seconda di come ruota la terra noi vedremo delle sporgenze e le sporgenze sono i continenti quindi è, un, è una sfera perfetta escludendo i continenti i continenti rendono la sfera imperfetta ma io ho detto poi che la terra può essere non quadrata può essere rettangolare può essere ovale eh, può essere cubica perché non cubica come il cubo di rubri e mi hanno criticato forse metterò questo video fra video consigliati così guardate di che parlavo anche se il video è di cattiva risoluzione perché poi gli ho dato un formato full non so se full hd o hd però l'ho filmato con un tablet che una chiavica di tablet e, e poi eh, vi dicevo tutte queste teorie stranamente vanno intorno alla teoria degli ufo degli extraterrestri delle civiltà che per comunicarsi con noi innanzitutto disegnano cerchi nel grano sempre più complessi e poi si comunicano con gli ultimi della terra cioè io ho conosciuto delle persone che dicevano di essere dei contattisti erano addirittura analfabete e ci avevano una certa età non ho mai conosciuto nessun ingegnere nessun avvocato non c'è nessuno scienziato che dice di essere un contattista a meno che non sia proprio uno più fuori di un vasso di geranio ma eh, di solito gli extraterrestri non prediligono parlare con i capi di stato atterrare nel giardino della casa bianca no arretra eh, atterrano nel giardino posteriore del, o nel campo di un contadino in culto vabbè che anche molte religioni sono nate stranamente nello stesso modo che sono stati più ignoranti a ricevere delle rivelazioni però eh, è quello che è vero è che i contattisti sempre sono fra i più creduloni più influenzati dalle religioni se non addirittura dalla superstizione e più ignoranti e quelli che contano di meno nella società se tu fossi un viaggiatore terrestre e andassi in un altro universo in un'altra galassia in un altro sistema solare e e, atterra, e, e poi atterrare in un pianeta con una civiltà evoluzionata anche se non tanto come la tua con chi vai a parlare ebbene quando gli occidentali vanno in africa cercano subito di parlare anche se si tratta di una tribù primitiva di indigeni con il capo del villaggio non con l'ultimo dei bambini per dire no perché il capo del villaggio conosce il territorio conosce la maniera di sopravvivere nel territorio e conosce tutto invece se vai a parlare con il più ignorante della tribù capace che non ti sa dire nulla quindi gli extraterrestri non sono più scemi di noi. Se venissero sulla Terra, eh, parlerebbero con gli scienziati, con i capi delle, de, dei varie, delle varie nazioni, non con l'ultimo ciarlatano del quartiere che non ha finito le elementari, ma si dice astronomo, astrologo, veggente, chiaroveggente, eh, medium e anche contattista di marziani. Perché tutto lo mettono nello stesso calderone. E allora così passiamo al challenging al contattismo che non è niente, non è nient'altro che la medianicità la chiaroveggenza l'astrologia l'astronomia e ci mettono l'antivaccinismo dentro i vaccini non mi stancherò di dirlo sono dei prodotti industriali chimici della medicina che come ogni altro prodotto dell'industria anche alimentaria perché sono stati conservati male sono stati prodotti male provocano delle allergie non sono sta, non si è rispettata la catena del freddo possono uccidere ma non perché hanno dei veleni che ci vogliono fare del male ma quanta gente muore per il mascarpone avariato o per le, per le bibite carbonatate che sono trasportati principi attivi in fusti anticorrosivi perché dice attenzione altamente corrosivo poi in tutto il mondo le bibite nordamericane si miscelano con dell'acqua quindi non è che si fabbricano nel, fuori dagli Stati Uniti ma si miscelano quei fusti. E allora che succede? Che magari sbagliano a fare la miscela con acqua, o prendono dell'acqua da pozzi neri e, e, e poi la gente muore di tubercolosi o, o semplicemente perché tutti gli ingredienti come il fosforo che fa bene al cervello, ma in grandi quantità può uccidere. Allora se ci mettono troppo fosforo nella bibita gassificata che fa il gas, che poi fra l'altro non fa digerire perché fai il rutino, ma fa rutare perché gonfia lo stomaco, quindi l'acqua minerale gasificata c'ha più sodio e ti fa ruotare, ma non, non, non fa digerire. Allora, quanta gente muore bevendo acqua minerale gassificata in modo erroneo o mangiando alimenti decomposti o prendendo altri medicinali che non siano i vaccini? eppure muoiono tante persone in tutto il mondo per colpa del cibo e di altri prodotti dell'industria gastronomica o dell'industria farmacologica e non scoppia uno scandalo sonniferi barbiturici muoiono ed è un peccato è realmente triste delle persone per colpa del vaccino ma muoiono 10 o 20 bambini quando di bambini ne muoiono molti di più per intolleranze ed intossicazioni gastronomiche e Scoppiano gli antivaccinisti in tutto il mondo. Non bisogna vaccinare i bambini, ma te ti rendi conto che pazzia? È una pazzia. Allora bisogna andare piano con queste affermazioni. Adesso non mi ricordo più che ho incluso nel titolo. Allora le scie chimiche le abbiamo trattate. E quelli che credono negli UFO, che è strano, ma sono i più marginali che di solito credono di aver contattato gli extraterrestri forse perché sono persone che vivono sole che vogliono colmare la loro ignoranza con una saggezza e poi naturalmente chi crede nei poteri paranormali perché così può dimostrare così può dimostrare essere speciale invece qua vi consiglio due libri ecco ve lo metto fra i video consigliati forse alla fine di questo video che io ho fatto delle recensioni a questi due libri che ho comprato no che ha comprato mio padre quando ero piccolo perché questo per esempio è uscito nel 78 io avevo nove anni forse più di nove anni perché sono nato il 26 gennaio 1969 il 26 gennaio 2019 compierò 50 anni quindi questo l'ho letto con più di nove anni. Maggio, il, stampato il 5 maggio 78, forse mio padre lo comprò dopo. Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Leggetelo, compratelo, forse lo trovate usato. Era pubblicato dalla Garzanti del 78, ma in, in YouTube trovate, eh, dura più di sei ore, eh, forse dura di più. La serie di documentari completi di Piero Angela, quindi è meglio che leggere il libro, anche se il libro contiene dei dettagli che sono molto belli, fotografici, ma il documentario di Piero Angela è la versione originale, quindi se volete guardare in YouTube viaggio nel mondo del paranormale, lo troverete. E poi riguardo gli UFO, che bene o male paranormale e UFO e vita nello spazio si meschiano quest'altro libro che io lessi. Beh, eh, sempre nel 78 o magari dopo, non mi ricordo quando mio padre lo comprò. Ah, eh, questo è dell'80, prima edizione, maggio 80, quindi già ci avevo eh, 11 anni, maggio 80, 11 anni, 12 viaggio nel mondo eh, no piero angela garzanti nel cosmo alla ricerca della vita siamo soli nell'universo un viaggio tra molecole e galassie lo sto rileggendo come potete vedere eh, nel cosmo alla ricerca della vita e spiega non dico l'impossibilità che ci sia altra vita nello spazio ma che sia arrivato allo stesso grado di evoluzione nostro e soprattutto L'impossibilità di contattare, incluso esseri viventi che siano più evoluti di noi, e qua c'è questo bel segnalibro. Non lo voglio togliere da dove sono arrivato. Che vi fa vedere un gattino, come a misura che il libro sotto di lui cresce. Questo segnalibro è veramente geniale. Cresce il gattino fino a, di, a diventare un gatto colorato in un libro gigante. Questo significa che più leggi, più cresci tu ti arricchisci interiormente, quello che i giovani oggigiorno non vogliono capire, e passano il loro tempo bevendo come Bob la spugna. Veramente, guardate il gattino come cresce a misura che gli cresce il libro sotto di lui. Questo significa che più legge, e più cresce. Questo segnalibro è, è delle edizioni mediterranee che veramente fanno crescere con alcune letture, altre no, perché anche loro hanno il, il channeling, il, la medianicità, il contattismo: tutto si tratta a saper leggere e a saper scegliere gli autori che vanno vale la pena leggere. Quindi, Nel cosmo, la ricerca della vita viaggio nel mondo del paranormale e. Ci sono persone che credono in buona fede di comunicarsi con gli spiriti e infatti ci sono delle religioni spiritiche, animiche che si comunicano con i morti. D'altra parte il 2 novembre è la festa di tutti i morti, quindi anche nel cattolicesimo si è conservato l'usanza pagana greco-romana di comunicarsi con tutti i morti. io che sono un laico borghese razionalista agnostico sono scettico e quindi non mi voglio imporre nessuna idea ma secondo me eh, si vive una volta sola e quindi come dire io consiglio la lettura eh, continuerò a consigliare la lettura a voi perché io non dico che non si possa credere argomenti di cui tratto in questo video non dico quello sono ritornato al lavoro un piacere essere passato ciao la chiave e il chango eh, mi fa piacere che tu mi segui la chiave il chango dovrò passare per il tuo canale perché mi sembra ingiusto che tu mi segui e io non ti seguo allora, la chiave è il ciango e tutti voi, amiche ed amici, che ho fatto 21 minuti e 32 secondi, vi dico innanzitutto che se voi guardate i miei video, gli date like o dislike a seconda che vi sia piaciuto o no e soprattutto li commentate se il commentario è pertinente all'argomento che state guardando, meglio. Se no, mettete bel video, mi piace, eh, ho visto il tuo video. Perché io se no non so chi guarda i miei video, chi li commenta, allora io voglio intercambiare, voglio eh, collaborare. Ci dobbiamo aiutare fra youtubers. Allora, più video miei voi guardate e ho superato i 900 video già da giorni, più li commentate, gli date like o dislike, più io, più io so chi ha guardato i miei video, li ha commentati, passerò sul suo canale. E cercherò di commentare un uguale numero di video quindi se commentate magari non in un giorno magari non in due o tre giorni magari prendetevi del tempo perché sono 900 video non li dovete commentare tutti a rotta di collo perché magari poi eh, youtube dice tu stai abusando di questa opzione quindi con calma roma non si è fatta in un giorno non si è fatta neanche in sette se voi i miei video più miei video commentate prendetevi il vostro tempo e più io so chi ha guardato i miei video e quanti video ha, ha guardato allora passerò dal suo canale e commenterò un eh, una uguale quantità di video suoi però non fate l'errore che ha fatto un nostro amico che poi fra l'altro mi ha richiesto nel suo commentario ma perché non fai un video in spagnolo certo c'è ragione lo spagnolo insieme all'inglese è uno degli idiomi più guardati più ascoltati però mi ha ripetuto sotto lo stesso video eh, che ho fatto un video tutorial sul motorola moto X seconda edizione mi ha commentato ben cinque volte mi ha fatto ben cinque volte lo stesso commentario sotto lo stesso video. Allora io sono andato solo su un video suo e, e ho ascoltato che era un video musicale e gli ho messo complimenti amico, bella musica, però solo sotto un video perché, perché eh, non vale che, che lui mi abbia commentato cinque volte ma lo stesso video. Io sono chiaro, non so, forse non l'ho detto in spagnolo, ma eh, mi raccomando. Più video miei commentate. Quindi un commentario basta a video. E più i video io guarderò vostri e commenterò. Chiaro, se vi lasciate 30 commentari sotto lo stesso video, ne guarderò solo uno. Di video perché avete guardato solo un video. Eh, così si bara. Eh, non vale, non vale no. Dovrete guardare. Se volete che io guardi 30 video vostri lasciate un commentario sotto ogni video che guardate che siano 30 video non 30 commentari sotto lo stesso video quindi 30 commentari vanno sotto 30 video 5 commentari sotto 5 video un commentario a video e allora io vedrò a ah, questa persona ha guardato oh, cioè, e io mi prendo del tempo e perché magari in un giorno posso guardare 100 video, ma ci saranno 100 persone che guardano che commentano 100 video miei e io veramente mi dovrei moltiplicare. E allora, che faccio? Eh, mi scuso già eh, con anticipazione se non potrò guardare tutti tutto l'equivalente dei video che voi guardate miei perché a volte eh, è una questione asimmetrica. Voi siete tanti e io sono uno solo, allora se mille persone guardano eh, tutti i miei video e li commentano eh, sarebbero eh, 900.000 video che devo guardare. Capito? e eh, non, non posso, eh, però, lo farò in un anno. In un anno sì, magari facendo 100 video al giorno, 900 giorni o 350 giorni, guardando 200 video al giorno perché mantengo la parola in un anno posso guardare 200 300 video al giorno ma non posso guardare 900 mila in un giorno allora eh, voi guardate i miei video più video volete che io commenti i vostri e più eh, video commentate miei e io li commento anche i vostri video poi naturalmente se sono troppi video che devo commentare e guardare e dare like Prenderò del tempo, quindi sappiate scusar scusarmi in anticipo se non vi commento tutti i cento video perché vorrà dire che sono state centinaia le persone che hanno accettato questa sfida. Allora, qua in alto metterò eh, i video che vi suggerirò quelli più visti, che dovranno essere, per quanto possibile, pertinenti all'argomento trattato oggi. E poi vi metterò anche le anteprime nei riquadri agli angoli che poi vi voglio ricordare che il bottoncino della i ogni tanto vi farà vedere il titolo perché io metto a cadenze regolari i video che vi suggerisco allora è tutta una questione correlata gli ufo le scie chimiche la terra piatta gli antivaccinisti eh, Contattisti, quelli che credono nel paranormale, eh, io sono sgomento che più progrediamo, più viviamo nel mondo della comunicazione, e più le persone, attraverso la comunicazione, trasmettono queste idee retrograde. Ma non mi dovrei stupire se paghiamo il canone della RAI di un servizio pubblico perché eh, invitino astrologi e maghi a parlare di fattucheria e di astrologia, l'oroscopo, la carta astrale, in programmi della RAI, in prima serata, è così che si istruisce la gente. Poi voglio dire, eh, la scuola dovrebbe essere laica, invece gli unici professori che non sono precari sono i professori di religione, tutti gli altri sono precari. Professori di religione che insegnano, eh, insegnano cose scientifiche. No, che uno moltiplicava i pani e i pesci, trasformava l'acqua in vino, camminava sull'acqua, resuscitava i morti ed è resuscitato lui dalla morte, guariva i malati e faceva gli esorcismi. Naturalmente, tutto quello faceva parte di un linguaggio simbolico e esoterico, ma quando lo si interpreta alla lettera già diventa diverso. Io, nel video precedente, vi ho parlato dei mostri dell'Apocalisse, che è un libro dell'edizione mediterranea che interpreta in chiave allegorica e simbolica l'Apocalisse di San Giovanni. Finché si interpretano i testi religiosi come metafore, come allegorie simboliche, eh, immagini eh, simboliche, va tutto bene, ma quando li si prendono per dei fatti reali, concreti, già iniziamo a diventare tutti pazzi allora un invito alla razionalità leggete i libri di piero angela sulle scienze su tutto il resto e poi mi raccomando non soltanto per aiutare il mio canale a crescere eh, e poi vorrei sapere se volete che a questo video ci sia una continuazione e quindi tutti coloro che mi hanno seguito dal vivo e, e soprattutto grazie la chiave la chiave e il chango e che poi vorrei sapere il perché di quel nome ma vabbè e... grazie a tutti coloro che mi hanno seguito e grazie a tutti coloro che mi vedranno lasciate il vostro commentario sotto questo video per aiutare il mio canale a crescere farmi capire se questo argomento vi importa se magari avete un'opinione critica non c'è bisogno di insultare o di dire parolacce perché io mi posso sbagliare magari hanno ragione tutte le persone che credono in tutti gli argomenti di cui ho parlato fino adesso io sono open mind cioè la mente aperta anche se non voglio dover raccoglierlo dalla strada dal pavimento quindi se voi pensate di poter apportare un ragionevolmente civilmente senza insulti che significa che non avete argomentazioni ma se voi volete apportare delle delle spiegazioni dei ragionamenti eh, commentate qui sotto e soprattutto se sapete che dei vostri amici parenti familiari compagni di lavoro di studio di sport vicini di casa sono appassionati di questi argomenti o sono dei critici e condividete questo video con tutte e tutti loro con tutti i vostri contatti eccetera perché anche loro possano commentare il video e compartirlo con altre persone che si occupano di questi argomenti io adesso ho messo gli hashtag nel titolo perché subito youtube lo trasmetterà in live al mio account di twitter così non ho bisogno di ripubblicare il tweet eh, di questo video di youtube perché così già ci avrà gli hashtag poi toglierò gli hashtag dal titolo lo metterò in descrizione eh, quindi mi raccomando non solo di questo video se voi volete che io faccia un altro video su un argomento che ho già trattato e ne ho più di 900 non avete altro che da commentarlo in modo che io so che a qualcuno il video gli vi è interessato ultimamente da condividerlo con amici, parenti, familiari, cugini, vicini di casa, compagni di lavoro, capi ufficio, professori, eh, compagni di studio, di gioco, istruttori di, di sport, gente che si conosce, il macellaio, l'edicolante. Chiunque voi volete perché anche loro lo condividano e discutano l'argomento. In questo modo, più commentari riceverà un mio video che sia uno dei miei ultimi video o uno dei miei primi video, uno dei miei video più visti o uno dei miei video meno visti, io allora, quando riceverà molti commentari, non dico commentari favorevoli, possono pure essere molto critici, ma l'importante è che non ci sia né cattiveria, né cattiva né maltrianza, cioè io posso accettare che mi si dica tu sbagli in questo, tu sbagli in quello non hai ragione, sei disinformato, tu sei troppo convenzionale, dai retta ai mass media. Forse eh, ci hanno ragione quelli delle scie chimiche, quelli che credono nei fantasmi, quelli che credono nella vita dopo la morte. Ci sono tante religioni in fondo nel mondo. Eh, forse hanno ragione tutti gli altri. Io sono un pazzo, uno solo che crede nella pura razionalità e invece mi sbaglio. Però se avete dei commenti da fare. E soprattutto se volete che commentino anche i vostri amici parenti e familiari che la pensano come voi cioè che io mi sbaglio fatelo illuminatemi con le vostre conoscenze e, e soprattutto condividete il video affinché altri commentino io filtro i commentari ma non perché ho paura degli insulti ma è successo che ultimamente ho potuto commentare a vari video dei miei primi video che ho fatto quasi sei anni fa perché perché a volte mi commentano dei video molto vecchi e il commentario non lo vedo perché nella lista di tempo devo andarlo a cercare fino a quando trovo i commentari di, pertinenti a quel video. Quindi molte volte i commentari mi sfuggono perché nella lista di tempo eh, si trovano troppo sotto. Se mi commentate un video di sei anni fa, io non leggo il commentario. Non mi, non mi viene l'attualizzazione di quel commentario. YouTube non mi informa che hanno commentato questo video allora molte volte non rispondo a un commentario che fate oggi a un video di cinque anni fa e quello mi sembra cattiva educazione. Allora filtro i commentari per sapere quando ne ricevo, poi li approvo quindi prima di approvarli per non perdere il commentario nella lista dei commentari. Apro il canale di chi mi commenta approvo i commentari e vedo che a volte spariscono quindi devo aprire anche i video miei in un'altra finestra prima di approvare i commentari in questo modo ciò i miei video C'ho il canale di chi li ha commentati e poi approvo i commentari e vedo che nella lista dei commentari spariscono perché sono video vecchi i miei video allora c'ho già i video aperti i miei video aperti appaiono quando faccio il reload della pagina ai commentari e eventualmente commento i video di chi mi ha commentato i miei video perché dico eventualmente purtroppo molti di coloro che mi hanno commentato e fatto dei commenti interessanti non hanno caricato nessun video nel canale se chi mi commenta i miei video ha caricato dei video suoi io Ho sempre commentato i suoi video, ma a volte mi trovo con dei canali che non hanno contenuto. E io gli ho detto a una persona: ma perché non carichi dei video anche tu? E lui mi ha detto: non mi interessa. Allora, se chi commenta i miei video non ha dei video, io mi iscrivo al suo canale, aziono la campanella. Però è chiaro che non posso né guardare i video né dargli like né commentarli. Quindi, eh, quando commenterete i miei video e gli darete like, e non avete video nel canale io tutto il più posso iscrivermi al vostro canale ed azionare la campanella magari siete persone che scrivono in google plus finché durerà google plus io eh, commenterò i vostri post in google plus poi mi direte voi sotto il commentario se vi posso seguire in instagram in facebook in twitter o in alcuna altra rete sociale adesso vi lascio perché c'ho il 50 della batteria del cellulare scarica forse di più e sono arrivato a 37 minuti con 12 secondi sto tergiversando quindi ho già parlato dell'argomento qui vi lascia il vostro sentenza mi raccomando fate i bravi vi auguro buon fine settimana sabato domenica già adesso alle 6 del pomeriggio mi immagino che molti di voi staccheranno di lavorare anche se il mio amico la chiave il chan. Ah, la, la Civa, perdone, scusa. Scusa caro amico che leggo male il tuo nome. La perché qua è scritto piccolino nel cellulare che io sto trasmettendo non con l'applicazione di YouTube, ma attraverso il browser Google Chrome, Chrome. La Civa e il Ciango. La Civa e il Ciango dice sono ritornata al lavoro, un piacere essere passato. Ciao. Buon lavoro, la ciba il ciango, però, già alle 6 e 6, credo che eh, molti di noi eh, non stanno lavorando. Va che io non lavoro mai perché sono disoccupato. Quindi, eh, buon pomeriggio e buon fine settimana, buon sabato, buona domenica. E se non riuscirò a fare altri video prima di Natale, a fare un video augurandovi buon Natale, ve lo auguro già da adesso. Mi raccomando, qua vi lascio che vedrete ogni tanto apparire una scritta in alto i video che vi consiglio. Cercherò di trovare dei video che trattino dei temi che ho esposto oggi. E poi vi lascerò nei riquadri negli angoli eh, o i miei video più visti o i video pertinenti a questo argomento. Se ne ho fatti tanti. Se non, vi lascio i video più visti. E guardate quanti più video possibile, commentateli, dategli like e io farò lo stesso con i vostri video, se non commentate. I miei video io non saprò chi gli ha dato like e chi li ha visti naturalmente quindi mi raccomando iscrivetevi al canale canale azionate la campanella date like e mettete un commentario a ogni mio video non è che mettete 60 commentari a un unico video perché se no vi guarderò solo un video commentandolo non vale dovete a ogni video dare il commentario ciao vi lascio se non mi ripeto